Quella del 28 novembre del 1983 eh, fu una sentenza clamorosa eh, che ferì la sensibilità e la coscienza di molti. D'altronde non è facile accettare che dei omicidi reconfessi, dei terroristi, nell'83, voglio dire, ricordo del terrorismo eh, degli anni 70 era ancora eh, molto forte, molto evidente, insomma non è facile accettare che dei reconfessi, dei, di omicidio, dei terroristi vengano scarcerati il giorno stesso della loro, della loro condanna. Eh, però così avvenne e avvenne per effetto eh, della legge sui pentiti e dell'interpretazione eh, che quei giudici diedero di quella legge. D'altronde Barbone, uno dei killer eh, eh, del giornalista Walter Tobagi, eh, aveva collaborato dopo l'arresto con gli inquirenti, aveva permesso l'arresto eh, di tutti gli altri componenti eh, del gruppo terroristico che, che agiva a Milano e, e non era stato peraltro il solo a, a collaborare con la giustizia. Eh, si temeva però, eh, dopo l'interpretazione che i giudici avevano dato della legge appunto sui pentiti, che potessero essere scarcerati allora eh, applicando eh, quello stesso metro anche per esempio eh, dei mafiosi. Quindi insomma la polemica fu molto forte, la ferita era una ferita aperta eh, a distanza di molto tempo secondo me però resta eh, da segnalare che eh, quella del, dell'omicidio Tozbagi oltre che una pagina dolorosa tragica insomma della, eh, della nostra storia eh, è una pagina che lascia ancora però molta amarezza, eh, non a caso anche recentemente si è tornato a parlare di quel delitto di, quel di quell'assassinio eh, perché è ancora molto forte il sospetto e non solo il sospetto che insomma, forse quella morte poteva essere evitata. Se solo le segnalazioni che erano state eh, raccolte dal, eh, dalle forze dell'ordine eh, avessero portato non so, ad avvertire Tubagi, a, a, a pensare anche solo di dargli una scorta... Eh, o di controllarne insomma, i movimenti, forse come è stato detto, ripeto anche in un evento pubblico che si è tenuto qui a Milano a distanza di 38 anni dai fatti, forse eh, Tobagi poteva anche essere salvato.